Andiamo, eh, eh, aspettiamo. Allora. Con il contenitore è quello bianco. Ecco lui. Ho fatto l'ultima esperienza terremoto eh, in, ad Amatrice con nono contingente e quindi abbiamo fatto la chiusura. Esperienza forte sia per eh, lo sciame sismico, per la durezza del lavoro nel dover eh, insomma, chiudere questi campi e tutto quanto. Sono eh, tornata a casa, sono stata a casa eh, circa tre giorni e eh, sono ripartita per arrivare in aiuto qua a Norcia. Eh, arrivata qua eh, sembrava tra virgolette per quanto potesse essere. Grave la situazione però un po' più tranquilla Fino a, a ieri mattina Che poi è successo il finimondo E ovviamente Dura da fronteggiare Ma ce la mettiamo tutta e poi da là è, insomma, è nato un po' di problematiche, nel senso che la cucina ha dovuto cercare di compensare quanto più possibile per tutte le persone, insomma gli abitanti, e quindi è iniziato un lavoro, un duro lavoro di tantissime ore, eh, con circa più di mille pasti, diciamo così. Però in qualche modo siamo qua per questo, col cuore e con l'anima, ce la mettiamo tutta. Okay. Io ho vissuto in prima persona il terremoto dell'Irpina dell'80, essendo io un'irpina e eh, um, purtroppo ieri mattina ho vissuto quest'altro. In prima persona ero piccina ed ho visto tutto quello che potesse essere veramente la distruzione umana e non solo. Ehm, qua eh, altrettanto però quella differenza che comunque c'eravamo noi, c'era la protezione civile e tutto ciò che ci potesse essere di aiuto a queste popolazioni mentre in Irpinia siamo stati giorni e giorni eh, che purtroppo nessuno riusciva a raggiungerci quindi siamo stati isolati dal mondo. Niente, eh, Ovviamente questi, vivere questi terremoti sia in prima persona che come aiuti eh, danno una grande lezione di vita, danno un grande senso di responsabilità e creano ovviamente un grande senso di aiuto, nel senso che eh, in me è scattato l'amore per il prossimo e voler aiutare chi, chi vive oggi questa situazione in tutti i modi quindi non arrendersi al duro lavoro e tutto quello che c'è da farsi. Eh, ovviamente l'AMPAS ci ha dato questa grande opportunità oggi eh, di essere dei volontari, di essere qui eh, preparati eh, per fronteggiare e, ed essere di eh, fondamentale importanza per aiutare chi ne ha di bisogno. Questo tatuaggio è legato a parte importante della mia vita e nonché il terremoto dell'80, però è un modo per non dimenticare chi ci ha lasciato in quel terremoto e chi vive con noi quotidianamente nel nostro cuore sperando che prima o poi nessuno più possa vivere con questa cosa.